Siamo arrivati. Eh. Visto hai fatto bagliare pure il cane, Mosca sarà le palle chissà per quanto. Beh, mi ricordo che quando ci siamo incontrati c'era un altro cane che rompeva le scatole, quindi insomma, in sostanza è così. Beh, quindi questa è la prossima tappa del nostro viaggio. Già, quindi dobbiamo parlare con un sasso. Sì, ma qua ci sono centinaia di sassi. Punto. Eh, appunto. Quindi io mi affido ai tuoi ah. ma magnifici poteri, e Perché che potere? Eh? Tu hai, hai trovato fatalità quella foglia tra le mille foglie, mi aspetto che tu trovi il sasso tra i mille sasso. Hai ragione, hai ragione. <totiposanica> Si chiama Google il cane, e che me ne frega a me, ti ho appena detto che c'è un rumore E proviene da, no, no, no. Da, da questa zona qui, cioè da lì o da là o da qua no, no, no, no. Vabbè, andiamo Vabbè. Beh, a quanto pare proviene da questo sasso qui oh. Oh. oh, Che stai guardando? Battute sui sassi, ma lascia perdere. Battute sui sassi. No? Voglio intraprendere un discorso bello con il sasso. Sì, ma noi dobbiamo chiedere dov'è il filosofo, il polka, il, il, il mezzo. cos'è? Mezzo... <ride> Guarda che bella questa, <ride> glielo dico. Sì, ma Ciao, allora noi ma niente, siamo che qui capire. perché a quanto pare ci devi dire qualcosa su, un, filo su una, un filosofo prigioniero e... Ma non ce la faccio a dirlo io, mi sembra troppo una cazzata, tu sei più credibile, per favore. Hai ragione, <ride> hai ragione, hai ragione. Tu hai parlato col filosofo, io ho parlato, hai parlato anche con il nudo, il nudista, quindi io adesso no. parlo con il sasso. Praticamente quel tizio mi hanno usato, <ride> mi hanno usato. Ok, ok, mi hanno dovuto anche toccare le tette, perché noi entriamo nei particolari che io ho visto poco. Sì, Ciao Sasso, allora... Sì, guarda, allora io sono... Non mi ricordo neanche più come mi chiamo. Eh, sono un cantante fallito, questo è poco ma sicuro. Chiedigli qualcosa, non serve che ti okay, presenti è okay, un Sasso. Okay, va bene, come ti chiami? Oh, ma risponde o non risponde? In effetti è un Sasso magico, no, deve rispondere. Però ho capito quello che vuole dire. Si chiama... Il silenzio. Ma secondo me si chiama Sasso. Sasso, hai ragione. Sasso, allora Sasso. Il cognome sarà Sassone, eh, assolutamente. Sasso, allora, guarda, intanto non essere così duro con te stesso perché. Eh, perché... Se tu fossi un comico finiresti con suicidare qualcuno, con uccidere qualcuno. L'apocalisse della grammatica. <ride> <ride> <Okay>. <ride> Questa era una tua battuta però. No, ehm... no, allora, niente, noi siamo sulla giusta via, perché è questo che vogliamo chiederti, se siamo sulla diretta via, perché noi abbiamo smarrito la nostra via. Ehm... Non so come spiegarlo, insomma stiamo cercando un filo il filosofo, un il filosofo, è nostro amico di, di lunga data. E mi ha svegliato, mi ha detto di cercare questa, con questa, io la suono, arrivo in vari luoghi e lo devo trovare. Insomma, ma te sai dov'è? Per caso per facilitarci il compito che magari noi ci siamo persi in mezzo a questo posto schifoso, maledizione! Non riesco a uscire da maledizione, che cavolo! Mi è l'asma far rapido. Sai, le persone normali respirano quando parlano. L'ho capito io, ma io non ce la fa. Parla, parla. Comunque posso dire solo una cosa, cioè dovrebbe essere un sasso sapiente. E mie questo. scarpe. Ah. Pensa talmente tanto ha fatto tante di quelle video lezioni sto sasso che ha saltato quella là per imparare a parlare cioè cazzo non dice niente non è colpa mia mentre io pulisco la scarpa poi farete la conversazione amichevole non so neanche cosa gli devo chiedere cioè Lo so. Di... dici dov'è il filosofo è un cazzo di sasso <ride> infatti è il suo nome che perché... <ride> no uh, allora non so proviamo in qualche modo dovremmo farci capire, dovremmo capire lui, giustamente e Cosa cos'è? Guarda, guarda, guarda che non è che è sordo e muto È un sasso, non ha gli occhi Sì, però sicuramente è duro di comprendonia eh. Se fai un'altra battuta, guarda <ride> Allora, allora, basta solo che ci indichi la via in qualche modo Non so, in um, qualche modo cosa può fare il sasso, cioè Ma a parte stare fermo e non fare niente, non lo so io Senti, vai a cagare, mi sono rotto, io vado via Bella per il sasso. Bello, adesso dove andiamo? Coglioni? Non lo so io, eh, non lo so. Ma così se ne va. Va bene, ciao. Siete stati ridicoli. Ridicoli. Io. Io, ascoltami, sono qui. Guarda in basso, imbecille! Sono... QUI! Ah! Io... sono il sasso dell'eterna conoscenza... dell'umanità! Cazzo ti sei svegliato tardi è da dieci minuti che siamo qui a parlarti! Grazie! Sì, ho capito io! Siete qui da dieci minuti a parlare, ma... non avete detto altro che cazzate! Perfetto! Eh... Quindi, dato che siete... anzi capperate, scusami e dato che siete due da quel che ho capito due vicentini deficienti io vi narrerò la storia di questo parco e perché il filosofo ha a che fare col luogo e perché io devo aiutarvi a trovarlo quanto cazzo sono fatto sto parlando sto ascoltando un sasso che parla Sta zitto ascolta Tanto tempo fa ma tanto tempo fa ma hai presente cosa vuol dire tanto tempo fa <ride> No, che ridi, che ti ridi, stai zitto? Ascoli. Perché sto realizzando che sto parlando con un sasso, sto impazzendo, vai! Allora, tanto tanto tanto tempo fa. Sempre, è sempre, sempre più simpatico di Jacopo, vabbè. Eh, allora, tanto tempo fa qua esisteva una vecchietta. Una vecchietta eh, con un mantello rosso e bianco. Questa vecchietta okay. aveva forgiato tre oggetti. Uno che non mi ricordo qual è. Il secondo ah. era una coppa d'oro. E il terzo era un'Ocarina. Ok. Hai capito? Sì, non ti chiedo di ripetermelo. Hai capito quindi chi ha l'Ocarina? La vecchietta col mantello rosso. No, sei un cretino e morirai no, no, no, il cretino. No, carina eh, ce l'hai il mio amico deficiente. Esatto, esatto, bravo. Così ti voglio, infierisci contro quello, coglio. Eh, no, scherzo. Allora... No, no, no, no, no. Ti, ti, ti appoggio, tranquillo, ti appoggio. E eh, allora, il filosofo è venuto qui per ottenere tutte e tre gli oggetti, anche se non si ricordava quale fosse il terzo. Cosa succede? Che la vecchietta ha bastonato il filosofo. Eh, si è fatto picchiare da un anno E basta, tutto qua. Bella storia di... Del... Allora... Bella storia di merda. Zitto! Allora, ti stavo dicendo. Calma. Il filosofo si trova sia a destra che a sinistra. Esatto, bravo. Vedo che hai capito bene. Quindi voi due neunuchi deficienti e, e che non so altro Dovete andare sia a destra che a sinistra Cioè mentre andiamo a sinistra dobbiamo andare a destra No Ah da. capito Uno va a destra e uno a sinistra Insomma dividetevi cretini è quello che hai detto lo so, ma io volevo il più saggio, no? Sono il sasso dell'eterna conoscenza. Bene, adesso mi dissocio da questa certo situazione. Certo che però tra, tra le lezioni, tra le video lezioni che hai fatto, potevi parlare anche, imparare a parlare bene. Che cazzo di voce hai? Eh, guarda, io posso cambiare voce quando come voglio, eh, non è mica questa la mia voce. Sono un, sono un mutavoce. Mm. Eh, vuoi sentire le altre voci in repertorio? Ma sì, non ho niente da fare. Esatto, intanto il filosofo lascia che marcisca in quel posto dov'è. Allora, queste sono le altre voci repertorio. Bene, ciao, me ne vado. Cioè, io ho parlato con un sasso. Quanto cazzo mi sono fatto io, io, io, io, il Ehi, ehi, Uh! Oh. Oh. Allora, che ti ha detto il sasso? Beh, che mi ha raccontato una storia, ah, una storia. C'era una vecchietta, eh, che aveva tre oggetti. Uno era lo carino che c'è. Ah, interessante. Dopo uno non se lo ricordava, l'altro non lo ricordava neanche io. Eh, boh, una coppa d'oro, forse. Cazzo, allora hai visto che non sei scemo? Non eh, ho studiato, ho studiato la storia un po' di questo posto, insomma, mentre ero di là con Google. Esatto, eh, ah, con, col cane. Con cane? Ah, <ride> giusto. Beh, allora ti ho detto dove dobbiamo andare. Ma allora, mi ha detto che questo filosofo era venuto qui sì, e dove voleva recuperare gli oggetti di No, uno va, destra, okay, va a destra, va Ok, va bene, va bene, avete avuto una discussione accesa insomma, vabbè, siete deficienti, che devo dirvi Un sasso che non parla, te che... che no, no, no, no, no, ha parlato Oppure ero io sì, fatto certo. Ma non come dico, fa un sasso dico. a parlare? Dai, non dirmi balle, non ci credo che ha parlato Guarda che tu... E eh. devi... Ah, tu credi che parlasse per dieci minuti? Ma non ha parlato e quindi sei uno che parla solo Anche tu come me, andiamo Cioè, intendo, visto? tu vai di là, io vado di qua quelli intendo sì. Eh, ok? Ok, vai Ok? Sì Ok? Sì. okay? La lucarina la tengo io, però, eh, non possiamo dividerla. Posso restare con me? Mi sa che mi sono rincoglionito anch'io. Ah, ma oh. uh, che cazzo, ma guarda! Sì, ma no, guarda te dove vai, scusami! Ma eh, che cazzo, vedo il buio! Eh, stai no, attento! Ho, ca ho capito, ma stai ho attento. Un che... Ho un'idea, ho un'idea. Tienimi la manina. No, no, sta Tienimi... Eh, che è state zitti! Ma state cazzo... rompendo, no. state interrompendo la mia diagnosi acustica, imbecilli! Ma eh. che cazzo è questo? Ma che cazzo... Aspetta, ma chi? Accendi sta torcia. Oh. Mannaggia. Guarda, guarda, guarda, guarda, cosa mi tocca sopportare. <ride> allora, dicevamo... Uh, vecchietta. Ehi, hey, hey, ehi. Vieni qui. È il qui. Che cazzo è questo? Oh, oh, oh cos'è? Punta, mio punta, mio punta. Mio punta. Mio muoviti, ho detto. Ho detto, ho detto di muoverti. <ride> Cos'è st st Cos'è sta cosa? <ride> Muoviti! Perché sono tutti così? Eccomi qua, da te! <ride> Io non riderei, ti taglio lo stipendio se non ti muovi. Allora, allora voi due, chi siete? Ah no, no, aspetta, giusto, quelli del campo di pannocchie, sì, sì, sì. sì. <ride> Mi preoccupano, questi qua ridono a cazzo. Guarda, guarda che faccia con la vecchietta. Voi siete venuti a salvarmi, giusto? Eh, praticamente, ma non mi sembra che tu stia così tanto male. Eh, avete ragione! Cosa non ho capito? Ti stai così bene qui? Eh sì, hai ragione, hai ragione! Eh, figliolo, che ma non so mica tuo figlio! Allora, si va per dire, dai si fa per dire, sì! ma adesso stai giù, ti taglio lo stipendio, ho detto, 2.000 euro in meno! Allora! Cosa siete venuti a fare quindi a salvarvi, giusto? Beh, ho un compito migliore da fare per voi Eh, migliore E io mi sono avuto i coglioni di viaggiare per fare cose Cioè, basta Voglio dire, ci hai fatto parlare con un sasso Ci hai fatto cercare una foglia Ci hai fatto suonare carina che non sappiamo suonare taglia, taglia, Allora, guarda, io vi dico quest'ultima cosa che dovete fare Ancora? Basta dai. Allora, io sono seduto qui, giusto? Bene Dietro di me qua c'è una cosa che potreste recuperare per me Che io giorni che provo a recuperarla, ok? Ti ho chiamato per questo ma dai, dici cosa? Allora, è un televisore. Eh, è? Zitto, sto parlando io. Digli, digli, digli il televisore, quanto ci avevo messo per cercare di prenderlo. Cioè allora, è sì, una vecchia leggenda. Sì, cosa parli? No? Allora, è eh, allora, il televisore, se voi lo prenderete, potreste fare concerti <ride> gratis per tutto il tempo. <ride> eh. Mica male? Mica male che Sta zitto, ho detto. Allora, altri 2000 euro in meno. Allora, eh, mannaggia, avvicinatevi, cari, avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi, più vicini di così, cioè, voglio dire, ti mm. finiamo in bocca? No, avvicinatevi, ho detto, questo è il terzo oggetto, è il secondo oggetto, scusate. Ah, la sono tre gli oggetti? Cosa? Sono tre gli oggetti? Ma no, ma sì, sono tre, la Coppa d'Oro, l'ocanina che loro vedono lì, quindi non hanno problemi, il terzo è quella televisione. Ah, ma non erano due? Eh. Ah no? Allontaniamoci un po' Jacopo, Jacopo No, venite, venite più vicino Se prendete qui, lì. Ho detto, dizia, Ah facendo Senti, allora. noi siamo vicini E va bene, scappa sto qua, che cazzo fa? Ho detto di avvicinarvi di più E recuperare per me quel televisore Poi farete concerti gratis in tutto il paese Dai, muoviti Jacopo Facciamo... mm. Andiamo a prendere sto televisore Perché lui non ce l'aveva le gambe, vero?